Continua il nostro percorso di avvento, questa seconda domenica è la parola di Dio che ci viene consegnata attraverso un annunciatore originale, conosciamo bene Giovanni Battista che ci accompagna proprio quasi direi in tutto il tempo di avvento, un personaggio molto particolare, eh, potremmo dire che così di primo acchitto, che sia l'annunciatore a portare l'annuncio, l'annuncio della salvezza, no? Ma in realtà, se eh, facciamo una riflessione più profonda, ci accorgiamo che l'annuncio stesso, a spingere l'annunciatore, a spingerlo verso le gente, a farlo andare nelle strade del mondo, a dargli forza, ad incalzarlo, a, a, dargli, a sospingerlo, Verso gli altri. È così che, mosso dallo Spirito, in effetti, smosso dal Verbo, dalla parola, Giovanni Battista si spinge oltre le sue stesse possibilità per recare un annuncio, un annuncio di no una novità ecco, di vita, per testimoniarla con, con la sua persona. Giovanni Battista, in un certo senso, descrive in tutto quel suo dire anche quella che è la nostra situazione di vita, quelle che potremmo chiamare le nostre ferite pregresse in qualche modo, cioè tutte quelle situazioni di sofferenza, quelle situazioni difficili nelle quali in, ci ritroviamo imbrigliati in qualche modo, vengono descritte da Lui, no? Situazioni di peccato, situazioni di lontananza da Dio, situazioni ecco, di, di sofferenza anche spirituale, per la mancanza ecco, d'amore, no? nel caso in cui noi ci sentiamo isolati, forse no? ci sentiamo messi da parte, ecco, il Signore viene, questo è il tempo di avvento, ci ricorda che il Signore viene a offrirci una nuova opportunità, a darci coraggio, ed è Dio con la sua parola che nonostante le descrizioni che ci vengono offerte, dal Battista, no? in maniera solenne, vengono in questa pagina del Vangelo che ci viene proposta in questa domenica, vengono eh, nominate persone, ci sono coordinate storiche e questi aspetti danno anche risalto, danno spessore, danno importanza, imponenza, direi ma maestosità a quello che si sta per dire, eh, però mi viene da dire che la parola di Dio va oltre tutto questo, oltre, oltre ogni potere, oltre ogni coordinata storica. La parola di Dio raggiunge noi, al di là del tempo, al di là dello spazio. Si fa strada nei cuori di tanti, va oltre tutte le potenze del mondo, direi, tutte le convinzioni materialiste del mondo, perché Dio stesso con la sua parola ha scegliere uomini e donne semplici, persone semplici, è lui che trova la strada, del resto eh, San Giovanni Battista ci offre questa opportunità, perché ci dice che ci sarà almeno una strada, un piccolo sentiero, probabilmente uno sprazzo di luce ci viene offerto, se noi accogliamo con umiltà questa parola che è un invito alla conversione, un invito ad avere un atteggiamento penitente e un invito alla sincerità e all'autenticità, perché dinanzi a Dio non si può che essere veri, per questo che vengono, vengono condannati gli ipocriti, i farisei in modo particolare, ma ancora oggi noi dobbiamo considerare quanto veramente sia difficile essere veri, no? quanto ci, rende, ci, ci riesce difficile alle volte essere trasparenti no? nella fede, cioè portare anche dinanzi al fratello che incontriamo la nostra fragilità, perché la nostra fragilità, la nostra condizione creaturale che ci, ci rende capaci poi di accogliere un fratello, una sorella, ci rende capaci di, di relazioni buone, no? Molto spesso si fanno discorsi, no? diceva Antonio Bello, si fanno discorsi turbolanti, discorsi di grande spessore culturale, di grande valore, però che non sono accompagnati dalla vita. Ecco, il Battista mette a nudo tutto questo, ci chiede di essere autentici, di essere veri. E soprattutto una cosa ci chiede, ci chiede quello che con un'espressione sintetica diceva Antonio Bello, ci chiede di camminare sul passo degli ultimi, perché questo vale. Quando una chiesa riconosce i poveri, quando un credente eh, si mette sul passo dei poveri, allora diventa più credibile, più che credente diventa credibile. Forse questo tempo ci può aiutare a diventare più credibili come chiesa e come singoli, singoli credenti. Buona domenica.